una forza una forza oh. davvero... <ride> Fatto sono 8000 fatti bene <ride> ci sta sto, sto coso fantasma, una tomba un cielo, un, un aereo 9 911 1 quello che scangi plano è la persona ripetete coi Ma tu sei no, Abbiamo sei sordo, l'abbiamo ripetuto tre volte Gesù Cristo <ride> Cos'è? <ride> no, <quasi> <ride> <ride> ho ha vomitato che <ride> c'ho i tortugini in bocca Bruh, dai, <ride> bra <ride> Fai schifo Me ne vado oh. ma dai Uter. Vedi? Ma è da parte di te. Parte di te. No, si. Sì. Ah, uh -huh. come come è come Ah uh -huh. Esatto, TKO. Uh -huh. che... uh -huh. Stai zitto, uh -huh. figlio di puttana. <ride> Guarda come fa strike. Mi ha fatto strike. <ride> Grazie, amore mio. Oh, oh, mi hai fatto strike. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei sono venuti a rubare la foto Raghi, eccoli che devo solo fare la clip per la cosa che hai fatto prima ma ho cercato una vai giù vai giù vai giù vai giù no vai giù No, è vero morto va sta zitto andiamo andiamo alla unfortunate sei inquietante. Mm. <susurra> è perfetto. Think about wife. <susurra> Guarda che bello che è. <susurra> Guarda, non, dove, non mi un po' di strano. Aspetta, aspetta, mi stavo aspetta Vediamo l'orario, che ore sono? Sono ancora 23 23:45. No. Ah. E no... No! fa fatta bene. Io io io io io io io io io io No, si sì. <ride> ma è rotto se ti ha glitchato no no non posso neanche uscire ossia oh, sì, no ho no, sbagliato. Sì. sbagliato ok fermati fermati fermati è un'operazione extra delicata ti <ride> sa perché... no no <ride> perfetto no oh. no Manu. Corri! No. Aspetta, mi muto ma lo faccio col visore. Corri! Papà, pa, pa, pa, Che cazzo sta facendo? Boh. Ma <ride> <cosa> è brutta! <ride> cosa, cosa ho visto? Cosa, che cosa Io ho me l'ho detto! Yeah! Aia! Che correvo col visore! Aspetta. l'ho visto! Silvi! Silvi! Yoshi? Sì. Cazzo, caccia poi! Nooo! Mi I need Nooo! Nooo! I need Nooo! Nooo! Nooo! Nooo! Nooo! Nooo! Nooo! Nooo! Nooo! Nooo! Nooo! Nooo! a me sembra più è presente quando sci. te anche scii te che sci con la gopro sembra lo stesso rumore del ah, vento anche ah, so già. me ne vado è crashato <ride> guarda dov'è <Vabbè. ride> è crashato ah <veramente. ride> <ride> <ride> oh, cos'è sta roba io il meta <ride> io mi Daniele io mi ricordo Dove devo andare? Su so backpack E poi vedi che c'è la maker pen Aspetta che vengo giù anche <ride> Sono termite scelta Ah, mi stai mangiando Dive us the food Dive us the food Dive us the, oh, yeah, the food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 Non dico cosa sentiamo il lupo, però vabbè. Io ti denuncio. Non puoi farlo. Io ti denuncio. Eh. Eccolo. No. Cos'è? Cos che grande secco. Sei, sei dorme, molto allora, tanto mamma, che tu Aiuto. Ma cosa orro, che stai rubando? paura! Non non no Temo raga allora, camomilla? no, te, no sonnifero! lei è lo stesso talento! tu le non fai il barbaro le che le te ti mette quanti neuroni, quanti neuroni! Quanti neuroni? neuroni? zero infatti! non ti trovo la porta! Oh, God. oh oh oh oh oh oh oh oh oh tu che cazzo sei? vecchio, oh oh oh oh oh oh sei? oh oh oh Basta, basta, basta basta. visto lo dice che trovo bello Sto agitando per la per la va per la tua risata e tu per la sua <ride> si sì, perché io stavo morendo io stavo morendo <ride> e quindi cosa avete combinato c'è un cesso volante Ce io mi amo un mio amico perchè c'è una cosa che... Dove è andato morta morta dov'è mi sa Eh no, guarda io amo sta cosa, no? Dai, che cosa? ti prego di che cosa che cosa? te la oh. faccio no cinciau <ride> cinciau eh? cinciau non sei bravo eh <ride> yeah, più o meno ah si no 10 geografia ever io, io stò mangiando <ride> me ne fai <ride> ah ma <da> mio sono crudo uitz oh mamma ti prego stuprami no io sono qui per fare il cantiere come vede <ride> Mi cerca sto sorto di qua boomerang Allora, allora no. non dovevi dirlo Ah se n'è andata vaffanculo sì. <ride>